Andrea, direi di non indugiare stamattina perché abbiamo pochissimo tempo dobbiamo andare a fare eh, acquisti di coffee. Avevamo raccontato che avremmo preso le Zoom Fly 5, eccole qua. Innanzitutto stai bene e sei tornato dalla Sicilia senza ritardi del volo. No, il volo ha fatto ritardo, ma solo un quarto d'ora, quindi bene. No, sto guardando la scarpa... Beh no, io sto bene, sono ritornato dalla Sicilia, un po' mi dispiace, ma qua si sta al fresco. Stasera riparto, quindi va bene così. Ma dove vai stasera? Stasera gareggio a Massa Carrara. Attraverso le mura si chiama la gara. Mancava da due anni forse, quindi l'ultimo anno che l'ho fatta è stata 2019, quindi mi mancava un po' bella gara. Quanto mi paghi se dovessi venire a filmarti? Un bel po' ti costerebbe, quindi almeno è già il rimborso spese del viaggio è una bella sassata, mi sa. Sappiamo che l'inflazione sta galoppando, però anche il prodotto interno nord italiano sta crescendo quindi bisogna fare dei video quindi mi stai dicendo che viene a massa stasera? dipende da mia moglie ascolta, eh, secondo te a chi sono adatte queste Zoom Fly 5? Eh, sono scarpe sicuramente per atleti neutri assolutamente perché un pronatore lo vedo davvero male qua sopra eh, o supinatori vanno bene fondamentalmente sono scarpe per atleti che potrebbero pesare un pochettino di più l'importante è che davvero non... di più dei 75 kg l'importante è che non pronino è una scarpa abbastanza pesante questa versione è mi sembra abbastanza protettiva quindi l'unico problema è che non è stabile quindi se abbiamo problemi di, di appoggio meglio, di no, meglio non prenderla, negli altri casi si può prendere e come hai visto la tomaia e lo spazio nell'avampiede? Uh, conta che questo qua è il tuo. la tua misura a me sta giusta giusta se non quasi stretta quindi credo che stesso numero vada bene è sicuramente abbastanza Um, come si può dire stretta in avampiede quindi una scarpa che, che avvolge molto bene il piede a livello di tallone come l'hai vista? Eh, guarda credo che la stabilità della scarpa sia proprio data da questo punto qua dove c'è dove cede abbastanza e anche cede abbastanza la tua maia il tallone diciamo che è bello protettivo è bello protetto e poi c'è dello zoom x qua nella parte del tallone quindi sicuramente è protetto non so quanto possa essere stabile diciamo Sto guardando che forse supera i 40 mm che sono il limite per la gara. Eh? Non credo, però poi metterò le, le informazioni e poi comunque quando arriviamo a 200 km faremo la recensione completa sicuramente a Livigno. Ascolta, a livello di eh, linguetta e di allacciatura come l'hai vista e com'è secondo te il bloccaggio del piede? Continuo a dire di Livigno, se poi non a Livigno eh, o viene a Livigno con un camion di scarpe o se non viene a Livigno, praticamente saltano 20 video. Sta venendomi il dubbio, forse la Zoom, 4, la Zoom Fly 4 non aveva questa chiusura. Eh, comunque, in generale mi piace, non, ha, non è male per niente. È morbida, la, molto morbida la, la linguetta e l'allacciatura. La, L'ho già vista in casa Nike, adesso non mi ricordo dove, forse sulle Zoom Fly eh, primi, i primi modelli devo dire che, che va benissimo così. Invece Andrea, a livello di mescola siamo passati dal React allo Zoom X. Che sensazioni ti hanno dato nella prima corsetta che hai fatto oggi? Boh Max, qua un punto un po' dolente. Primo perché presa in mano pesa davvero tanto e dici Zoom X dovrebbe pesare una piuma. Seconda cosa c'è qua, nel mesopiede, dopo farai qualche, qualche shooting, um, una specie di... non credo neanche... Noi prima abbiamo detto che era la piastra, ma secondo me non è la piastra, è proprio una specie di involucro dove fa vedere che c'è del materiale, che è quello delle, delle Alpha Fly Nature. E, boh, non ho capito se dovrebbe somigliare allo Zoom X, ma sicuramente non ci somiglia, perché è più pesante, e meno reattivo, l'avevamo già letto sull'AlphaFly quindi boh, rimane una scarpa abbastanza pesante e ti dico proprio, non vedo molte differenze con, uh, con React che avevano sulle Zoomfly 4, ora il prezzo di listino è rimasto lo stesso, mi hai detto quindi va bene, la scarpa è comunque reattiva, però ci aspettavo forse una, una Vapor un pochino più lenta, invece così è una Zoomfly 4 un po' più bella da vedere forse. è un po, po' più veloce è poco più veloce non lo so adesso la testeremo ancora meglio però boh vediamo invece a livello di piastra sappiamo che parlano di articulated plate non si capisce cosa vuol dire sicuramente non vuol dire carbon plate però cosa ne pensi sì, se fosse stato Carbon Plate l'avrebbero scritto grosso quanto una casa. Non riesco neanche a capire, ma ti ripeto, secondo me non è questa qua sotto perché è davvero troppo sotto, è a mezzo centimetro da, da terra. Secondo me non può essere lei. Ma ti dirò, neanche nella Zoomfly 4 sentivo così tanto il carbonio, quindi eh, l'idea di massima è rimasta quella della 4. Una buona scarpa da allenamento, anche abbastanza protettiva e che va benissimo davvero per fare i lavori. Stavo pensando che il top del top per questa scarpa potrebbero essere i lavori al medio di ripetute lunghe. E invece a livello di flessibilità, con la tua forza da giocatore di basket, come l'hai vista e secondo te è più flessibile o rigida? Ma io ho più un fisico da sollevatore di polemiche. No, guarda, non si piega, non si piega ma si spezza. No, flessibilità poca a poca, ma è quello che ci aspettiamo da una scarpa come questa. Sono curioso di sapere se su dei lavori lunghi mi possa portare un po' di indolenzimento all'avampiede, come mi succedeva tipo con l'A4. Invece a livello di battistrada, come l'hai vista, quantità generosa di gomma anche nella parte posteriore dove fondamentalmente eh, mi sembra un po' esagerato, cosa ne pensi? No dai, vedi, secondo me va bene così anche perché ehm, se no si consuma troppo e rimaniamo subito con la, la schiuma. E, ma è anche curioso questo, questo disegno del battistrada, secondo me è molto bene perché è come se ci fossero dei piccoli tacchettini. E a livello di trazione, di, nei cambi di direzione, cosa ne pensi? Secondo me questi tacchetti in, in effetti sono ottimi. Sì, sì, guarda, ti dico, è stata una bella, una bella idea, dovrebbero durare di più di quelli della della Invincible per dire che sono proprio più a chiodini, questi qua sono più a lamelle, secondo me faranno il loro lavoro. Un aspetto interessante è comunque che la uh, soletta non si può togliere di conseguenza non si possono inserire i plantari. Come l'hai vista e cosa ne pensi? Sì, infatti prima stavo cercando di toglierlo, era bello incollato. Al dire il vero si può solo togliere perché sono incollati, però io non mi azzarderei mai, anche perché dopo un casino, rimetterli. Alla fine è una scarpa per persone neutre, senza problemi di appoggio, come ho detto prima, e questa cosa dalla soletta lo confermo. Quindi eh, non ci vedo problemi, a parte che su queste scarpe un po' tra virgolette estreme metterci la, il plantare è sempre un po' un problema, secondo me plantare a senso su una scarpa da lento. Ultima domanda, a livello di durata secondo te quanto potresti portare una scarpa di questo tipo e eh, secondo te in che condizioni la utilizzeresti? Guarda, questo è il solito discorso che facciamo per le A2 con, con dentro le, i, i plate, in questo caso com'è che è composition, I primi, chilo, i primi chilometri, qua secondo me 500-600 km li fai tranquillamente con una scarpa dalle buone prestazioni e dopodiché la puoi usare per fare i lenti ed arrivare agli 800 km comunque c'è una dose generosa di, di schiuma Davvero ultima domanda a chi consiglieresti questa scarpa se dovessero queste persone venire al negozio Milani Sofientini? Intanto le consiglierei a chi sono piaciute le Zoomfly 4 le consiglierei a un atleta che magari deve fare il suo personale, che è mezza maratona, in questo caso, sì, è sempre tra l'ora e 30, e l'ora ore 35, eh, oppure un 40 sui 10 km, per dire, le, le, le potrei consigliare. Se no, le, le consiglierei a chi si è trovato bene con le Vapor per fare le gare, le utilizzerei per fargli allenamenti, questo. Comunque però, Andrea, ti fanno andare davvero forte, anche se è chiaro che 100 grammi in più di peso è... Eh influenza l'1% dell'economia di corsa. Sì, diciamo che poi comunque Nike ha fatto anche la Strict Fly che è un'altra scarpa che secondo me vale la pena di provare. Quindi per atleti un po' più prestativi punterei su quell'altra e questa qua invece per atleti un pochino più denti. Va bene, andiamo a berci un coffee. Voi stay strong, keep running e offrite un coffee a me e ad Andrea perché queste scarpe comunque ce le siamo prese noi. Sì, grazie mille, i coffee sono sempre ben accetti. E io li spreco in, in caffè, al bar, e invece io li, li spreco in, in scarpe. Va bene, ciao alla prossima. Ciao, grazie.